Il nostra ospite è la dottoressa Serena Missori, nutrizionista. Buonasera, un elemento, un alimento che costa poco e che ci fa assolutamente bene, quale può essere? Assolutamente le uova, meglio se ruspanti, quelle del contadino, possono andare dai 20 centesimi ai 40 centesimi, facciamo il carico di sostanze che fanno bene al cuore, al fegato e all'intestino. Dottoressa Missori nel suo ultimo libro La dieta dei biotipi parla anche del polpettone, per alcuni può risultare a volte un po' pesante, che fare? Può risultare pesante se mescoliamo troppi ingredienti, quindi scegliamo sempre carne magra, magari pollo o tacchino che costa anche di meno, non aggiungiamo troppo formaggio, troppo pangrattato o troppi avanzi perché rischiamo di rendere più difficoltosa la digestione. Dottoressa Messori, anche il pesce ha una sua stagionalità, quale preferire in questo periodo? In questo periodo ricordiamoci che c'è anche la sogliola, quindi sogliola, merluzzo, alici, acciughe, vanno benissimo, ci fanno bene al cuore, al cervello e ci mantengono sani ed in salute. Stamissori però fondamentali sono i tempi di cottura, è vero? Assolutamente sì, quindi cerchiamo di non superare 40 minuti, ma di non scaldare troppe volte la nostra ribollita, perché questo comporta la produzione di sostanze che non ci fanno bene, che ci fanno gonfiare l'addome, che ci infiammano e quindi ci possono dare qualche disturbo. Grazie allora la dottoressa Serena Misori nutrizionista